Michele Tozzi! <SILENCIO> Signori, che dire? Un ringraziamento e magari ci vediamo l'anno prossimo per la terza edizione fa tirarene. Un venendo, a grazie Milena. Graner. siamo tanti signori. Domani saremo di più. Siamo tutti... e